Siamo qui davanti agli uffici del comune con un esponente di Asia USB. Voi avete, siete saliti per la convocazione di un tavolo che riguarda gli aumenti del teleriscaldamento, questione sollevata anche dal quartiere Le Vallette. Denunciate che ci sono stati aumenti fino al 110% e che non sono previsti bonus per il pagamento del teleriscaldamento, mentre ad esempio per il riscaldamento a gas sono previsti bonus. Come è andato questo tavolo col comune? Ma allora, eh, noi stiamo accompagnando l'avvertenza che i cittadini delle vallette stanno portando avanti da un mese a questa parte, la sposiamo perché è un problema che tocca soltanto una città metropolitana di Torino circa 650.000 persone e in tutta Italia i numeri vanno a crescere perché è un fenomeno che avviene in tutte le altre città. Ma è stato un tavolo preliminare in cui abbiamo detto quali sono le nostre posizioni oltre a, rip eh, oltre a quelle riportate già nella petizione consegnata e abbiamo dato anche Punto per delle, delle idee che dovrebbero essere alla base, visto che il Comune è partecipato a una partecipazione pubblica dentro la società di IREN e quindi riceve anche de, degli utili, che questi utili vengono destinati a, ad uso sociale, che vengono eh, destinati appunto in un momento di crisi delicato come questo anche a, tu, ad attuare politiche di calmirazione per gli aumenti, come abbiamo visto, mh, verificarsi nelle bollette dei teleriscaldati. Sì, ma l'esito di questo tavolo secondo voi è stato positivo o negativo? Non c'è un esito positivo un esito negativo perché era stata una chiacchiera preliminare per come il Comune si è mossa questa settimana qua. Quello che ci servono sono fatti concreti, fatti concreti che devono uscire dal tavolo quindi con tutte le parti, chiamate, eh, parti sociali chiamate in causa della presidenza, ma è anche importante dire che in questo tavolo qua eh, ci sia la presenza dei direttamente interessati quindi dei cittadini delle riscaldate e parti sociali. Grazie.